Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi nuovo non tanto nuovo però è un glitch dei soldi eh, funzionante con una piccola variante allora per fare questo glitch dovete avere un amico, il vostro amico deve avere il centro operativo mobile e al terzo slot del centro operativo mobile deve avere lo slot vuoto noi invece al terzo slot dobbiamo avere il deposito veicolo personale e dobbiamo avere eh, abbastanza faggio che vogliamo duplicare ragazzi che vogliamo far diventare Sultan anche perché questo glitch funziona con la Sultan, con l'Albani primo e con eh, lo Slam ragazzi, non funziona con altre auto quindi badate bene allora, a questo punto quando abbiamo tutti i requisiti, cioè l'amico, il garage, i centri operativi e le faggio, passiamo a fare il glitch ragazzi. Allora, eh, il vostro amico innanzitutto deve stare nel suo centro operativo mobile. Come vedete io, eh, il mio amico, diciamo me stesso, è lì nel suo centro operativo mobile, sta entrando nel centro operativo mobile. Mentre noi andremo a fare il glitch, ragazzi. Allora, il glitch è un po' eh, macchinoso. Diciamo che è il, sempre il solito vecchio glitch del cazzo. Però ci sono dei cambiamenti perché purtroppo eh, adesso quando entriamo, dopo che l'auto è stata duplicata nel centro operativo, eh, l'auto cade nel vuoto. Quindi per fare in modo che non scompaia andiamo a vedere come fare ragazzi allora in primis per fare il glitch dovete premere triangolo quando siete vicino alla portiera tenere premuto il tasto option e ovviamente accelerare mentre state uscendo se vi mettete qui dove sono messo io con il centro operativo mobile avrete meno rotture di coglioni non vi farà spawnare in autostrada e cazzi e malzi quindi triangolo option premuto rilasciate option e eh, accelerate dovrete spawnare fuori se tutto andrà bene il vostro amico come state vedendo eh, dovrà trovare nel suo centro operativo mobile l'auto che noi abbiamo eh, duplicato quindi non appena il nostro amico vedrà nel suo centro operativo mobile eh, diciamo la Sultan, la Primo o lo, lo Slamban che si voglia dovrà dirci a posto non entrare nel centro operativo mobile perché c'è il veicolo quindi noi andiamo eh, diciamo a continuare il resto del glitch il nostro amico dovrà solamente premere triangolo quando glielo diciamo noi ragazzi quindi andiamo a vedere quando possiamo passare eh, al resto del glitch visto che abbiamo diciamo il tutto quindi a questo punto torniamo a noi ragazzi noi che siamo fuori la prima cosa che dobbiamo fare è diventare presidenti mentre il nostro amico giustamente è nel suo centro operativo mobile eh, può anche uscire non succede nulla l'importante è che noi non entriamo nel centro operativo mobile perché altrimenti l'auto che eh, ora si trova nel centro operativo mobile, che è duplicata, cadrà nel vuoto. Quindi io divento presidente, ragazzi. E a questo punto eh, vado in Warstock. Innanzitutto richiedo un faggio, ragazzi. Quindi vado a richiedere un faggio, che non mi porterà, ovviamente. quindi andremo a fare un paio di volte la richiesta, però comunque sia eh, alla fine ce lo porta insomma il faggio raga, ce lo porta quindi una volta che abbiamo il faggio qui, l'unica cosa che dobbiamo fare è entrare nel centro operativo mobile, però come ragazzi? Prima di entrare dobbiamo andare in Warstock. e dobbiamo allora innanzitutto mettiamo accesso al veicolo nessuno anche se cambia pochissimo perché il nostro amico quando premerà triangolo dovrà fare attenzione a non entrare mai nell'auto se ciò accadesse basta che il vostro amico va nel creatore voi lo rinvitate richiama il centro operativo mobile e sarà tutto come prima potrete continuare a fare il glitch quindi noi che stiamo facendo il glitch andremo a comprare armeria più officina mentre stiamo comprando armeria e officina il nostro amico ovviamente dovrà pigiare triangolo mentre noi stiamo comprando. Ovviamente gli dite prima di schiacciare ok voi, gli dite eh, comincia a premere triangolo e dovrà premere triangolo mentre noi stiamo comprando e mentre noi entreremo nel centro operativo mobile ragazzi. Fate bene attenzione, quando noi entriamo nel centro operativo mobile e usciamo tutte le volte dal centro operativo mobile il nostro amico dovrà premere triangolo quindi a questo punto quando siamo nel centro operativo mobile camminiamo verso il banco di, di lavoro mentre il nostro amico sta piggiando triangolo noi dovremo teletrasportarci sul veicolo in maniera tale che eh, potremmo fare la nostra duplicazione quindi camminiamo verso qui mentre il nostro amico preme triangolo ci teletrasportiamo dentro quando siamo dentro ovviamente il nostro amico se ne accorgerà e dovrà mollare il triangolo ragazzi e quando eh, abbiamo fatto il tutto l'unico passaggio che dobbiamo fare è fare solamente un cambio targa ragazzi, allora le targhe non, non è necessario avere eh, targhe personalizzate perché comunque le faggio prenderanno tutte, una, cioè le sultan o le auto che andremo a duplicare Prenderanno tutte la targa delle faggio, quindi eh, non c'è alcun problema. Una volta fatto ciò, usciamo fuori e richiamiamo un'altra faggio, ragazzi. Quindi siamo presidenti, andiamo a richiedere un'altra faggio. e andremo a rientrare quando andremo a rientrare il nostro amico dovrà pigiare triangolo quindi gli diciamo piggia triangolo mentre stiamo rientrando non so che chiasso, ho detto. e eh, dovrà pigiare triangolo anche mentre stiamo salendo solo in questi punti ragazzi dovrà pigiare triangolo non in altri momenti insomma quindi la richiesta dell'amico è minima quando noi siamo saliti in macchina lui smette di pigiare triangolo noi andiamo a cambiare la targa e, eh, e facciamo il glitch insomma è abbastanza semplice ragazzi basterà fare solamente un cambio targa e uscire nuovamente e ripetere il glitch quindi quando eh, noi usciamo richiediamo un altro faggio ovviamente Beh, dobbiamo essere presidenti insomma andremo a rientrare mentre il nostro amico piggia triangolo mentre noi stiamo entrando ragazzi mentre noi entriamo allora il triangolo il nostro amico lo deve piggiare mentre entriamo nel centro operativo e mentre entriamo eh, nell'auto questi sono i momenti in cui deve piggiare triangolo ragazzi il glitch funziona perfettamente quindi guardate il video ci risentiamo alla fine del video Don't try this A questo punto ragazzi eh, come avete potuto vedere ho mandato leggermente in velocità perché altrimenti il video durava un po' io ho fatto le mie 5 duplicazioni e ora vado in garage e vi faccio vedere il risultato di queste duplicazioni ragazzi purtroppo il glitch è macchinoso per quanto riguarda il primo passaggio però se riuscite a fare il primo passaggio perché eh, dipende tutto dal primo avrete eh, i vostri cloni ragazzi, tutti con targhe diverse e tutti belli e pronti da andare a vendere ragazzi mi sembra eh, abbastanza facile da fare il glitch se non fosse solo per il primo passaggio macchinoso però è l'unico modo per poter fare soldi è l'unico modo che al momento eh, vi può dare dei soldi ragazzi quindi... Eh, comunque è l'unico glitch funzionante ce n'è anche un altro tipo che dovete distruggere le auto eh, però io ho preferito portare questo perché con quello in cui dovete distruggere le auto diciamo che rischiate di diventare antisportivi spero che eh, comunque il video vi sia piaciuto diffondete il video, condividetelo lasciate un like eh, spero di avervi aiutato un saluto a tutti, al prossimo video